Se tu fossi qui, adesso io saprei cosa fare. Se tu fossi qui, non mi nasconderei davanti agli occhi tuoi. Ti direi quello che non ti ho detto mai. Sceglierei i momenti giusti da ricordare, se tu fossi qui. A volte basta una parola per stare bene a metà, fra l'emozione e la paura d'amarsi in questa eternità. Se tu fossi qui,